Appuntamento con le aziende, il focus sulle aziende presenti qui all'edizione 2021 di Geofluid. Ci è venuto a trovare Ettore Dordoni di Cima Metax, azienda piacentina. Allora Ettore, parliamo un po' della vostra realtà, di cosa si occupa e soprattutto come è andata l'esperienza qui a Geofluid. Certamente, grazie mille di avermi invitato. La nostra azienda è specializzata nel campo della geotecnica sia per delle attrezzature che servono per una tecnologia particolare che si chiama jet grouting. Di fatto sono delle pompe degli impianti che accompagnano la trivella quando fa il foro nel terreno. Una volta fatto il foro, grazie alla potenza della pompa, iniettano boiacca di cemento e da lì viene fuori la colonna sulla quale poi dopo poggerà o l'edificio o la diga o altre ehm, costruzioni legate all'edilizia speciale però, non è edilizia residenziale. Accanto a questa produzione abbiamo un altro tipo di prodotto che si, chiamano, che si chiama impianto di backfilling ed è a compendio della cosiddetta TBM. La TBM è la famosa talpa che si vede ogni tanto anche in televisione con cui oggi si fanno gallerie, escavazioni sotterranee fino a 8-10 metri di diametro. Questi impianti servono per consolidare i conci che poi compongono la volta del, del tunnel e quindi devono iniettare con precisione e con particolare potenza questa malta cementizia che va a sigillare tutti i vari coppi dopo che la macchina ha fatto prima il foro e poi ha tutta un'attrezzatura per posarli. La terzo tipo di produzione dove ci siamo lanciati, anche perché oggi se non si diversifica si è morti, sono le macchine da fango, le cosiddette mad pump, macchine molto grosse che arrivano fino a 1000 cavalli. In verità, il campo petrolifero, il mercato petrolifero le richiederebbe fino a 1600 cavalli. Ma il 1600 cavalli sarà un traguardo che si spera di raggiungere pian piano, facendo sempre una politica di piccoli passi e andando prima a costruire sulla base delle nostre capacità e poi aumentando sempre più. Questo tipo di macchinario cosa serve? Serve per cementare il foro che fa la trivella, che poi deve andare a intercettare o il gas oppure il greggio. Questi sono i tre tipi di attività oltre ad altri impiantini di grouting, sempre specializzati per altre iniezioni e per altri settori. Quindi, questa, Ettore, scusa se ti interrompo, questa richiede ovviamente una tecnologia di altissimo livello, quindi una grande attenzione a ricerca e sviluppo per tenere sempre il livello tecnologico sì, alto di queste macchinari. Assolutamente sì, anche se, a onor del vero, bisogna sempre cercare di diversificare la tecnologia sulla base del mercato che si va a intercettare. Certi mercati ripudiano ancora la tecnologia perché hanno una forza lavoro talmente bassa di costo che quindi non è imposta avere una tecnologia spinta perché non c'è bisogno di fare economia, già la forza lavoro costa poco e si parla ad esempio dell'India, della Cina, quindi alcuni mercati emergenti dove la tecnologia anzi è vista in modo negativo, però... Arriveranno poi la tecnologia. I mercati invece dove la forza, dei, la forza lavorativa, dove anche l'economia che devi fare per stare dentro certi parametri economici, ha bisogno di tecnologia spintissima, neanche spinta, ancora di più, perché oggi come oggi devi stare sul mercato, il mercato è pieno di competitor e tu devi produrre, fare il foro, fare il palo, fare la parte edilizia che, che interessa con macchinari super performanti. E quindi sicuramente la componente tecnologica serve, tant'è vero che abbiamo fatto dei progetti in collaborazione con il Politecnico di Milano per sviluppare certe tecnologie, è stata una bella sinergia. Bene, Io ringrazio Ettore Dordoni di Cima Metax per essere stato con noi, questa Grazie azienda piacentina, ci hai parlato di tutti quelli che sono i campi di applicazione dei vostri macchinari, è anche una tradizione storica che continua perché Piacenza nel campo delle perforazioni o comunque dei lavori del sottosuolo ha una tradizione che sconfina addirittura nel secolo precedente, certo. quindi la vostra azienda è un'ulteriore dimostrazione di questa tradizione che continua. Grazie dietore buon lavoro a giocatori grazie mille a voi grazie buongiorno